Benvenuti bambini, il mio nome è Stella e sono un'investigatrice, ho bisogno del vostro aiuto. Sfogliando il giornale ho trovato un articolo su un caso irrisolto del 18 settembre 2006. Quel giorno era il compleanno del signor Nando Rossi, ma purtroppo fu il suo ultimo compleanno. Grazie alle prime indagini abbiamo scoperto che è stato avvelenato e che il veleno era presente in una torta al cioccolato. Anna, sua moglie, e Linda, una sua socia in affari, Avevano cucinato due torte. Anna aveva cucinato una torta da 500 grammi con 200 g di cioccolato. Linda una torta da 900 g con 300 g di cioccolato. Un importante dettaglio è che la vittima stava seguendo una dieta per perdere peso. Perciò siamo sicuri che egli abbia mangiato la torta con meno cioccolato. Ora, chi delle due donne ha cucinato la torta che ha ucciso Nando? Chi delle due è l'assassina? Mi aiutate a scoprirlo insieme? Iniziamo l'indagine. La torta come uno cioccolato, sarà proprio quella con soli 200 g di cioccolato. Stai attenta, non è così semplice come sembra. Ecco mia sorella, sempre in mezzo come il prezzemolo. Ascoltami, io ti posso aiutare, le due torte non hanno lo stesso peso. E se ci fosse un legame anche con quello? Proviamo a guardare non solo la quantità di cioccolato, ma anche il peso della torta, insieme. capire che parte è. 200 rispetto al 500 e confrontiamola con la parte rappresentata da 300 rispetto al 900 come interpretiamo queste due frazioni? vediamo in quanti grammi di torta sono distribuiti 100 grammi di cioccolato per fare la prima torta abbiamo usato 200 grammi di cioccolato divisi in 2 tavolette da 100 grammi, ma a noi interessano 100 grammi di cioccolato, quindi prendiamo una sola tavoletta e così come abbiamo diviso per 2 il cioccolato, allo stesso modo dividiamo per 2 anche la quantità di torta. Ecco quindi che abbiamo ottenuto 250 g di torta. Per fare la seconda torta abbiamo invece usato 300 g di cioccolato divisi in 3 tavolette da 100 g ciascuna, ma a noi interessano 100 g di cioccolato, quindi prendiamo una sola tavoletta e così come abbiamo diviso per 3 il cioccolato, allo stesso modo dividiamo per 3 la quantità di torta. E quindi abbiamo 300 g di torta. Guardando le due tabelle possiamo osservare che la stessa quantità di cioccolato, ovvero 100 g, nella prima tabella corrisponde a 250 g di torta, mentre nella seconda tabella corrisponde a 300 g di torta. Questo ci fa arrivare alla conclusione che 200 su 500 è maggiore di 300 su 900 Quindi la torta più cioccolatosa è la prima Io ancora non ho capito È difficile confrontarle perché hanno pesi troppo diversi E se invece considerassimo una stessa quantità di torta? È vero, proviamo a prendere da ogni torta una fetta da 100 grammi E vediamo quanto cioccolato c'è in ogni singola fetta Per la prima torta da 500 grammi e 200 grammi di cioccolato come facciamo a ottenere delle fette da 100 grammi facile dividiamo per 5 e poi facciamo la stessa cosa per il cioccolato e quindi arriviamo ad ottenere che in una fetta da 100 grammi abbiamo 40 grammi di cioccolato per la seconda torta in 900 grammi abbiamo 300 g di cioccolato. Vuoi provare tu ora? Sì, sì, provo io. Proviamo a vedere quanti grammi di cioccolato abbiamo in 300 g di torta. 900 diviso 300 fa 3. Se quindi dividiamo per 3 anche il cioccolato, otteniamo 100 g. Se ora dividiamo per 10, otteniamo che in 30 g di torta abbiamo 10 grammi di cioccolato. Se ora dividiamo per 3, otteniamo che in 10 g di torta ci sono 3,3 grammi di cioccolato. Quindi ora è facilissimo ottenere una fetta di torta da 100 grammi moltiplicando per 10 e quindi otteniamo che in 100 grammi di torta ci sono 33 vi 3 grammi di cioccolato. Bravissima, sono fiera di te. Sei riuscita a fare un ragionamento diverso dal mio e hai imparato come funziona la proporzionalità. Abbiamo scoperto quindi che in 100 grammi della prima torta ci sono 40 grammi di cioccolato, mentre nella seconda 33.3. Quindi la torta meno cioccolatosa è la seconda. Scusami, senza di te non avrei risolto il mistero. Grazie a te e grazie a voi bambini. Vi ricordate che la torta da 900 grammi era stata cucinata da Linda? Dunque è lei l'assassina.